scrive una persona che mi chiede quali siano i rimedi, i possibili rimedi per sconfiggere la prestazione della sessualità e questa è una domanda molto breve ma a cui potenzialmente avrei bisogno di un paio d'ore per rispondere proviamo a condensare il tutto in qualche minuto <ride> perché se questo è un argomento molto importante ma contemporaneamente formulato in modo sbagliato mi sta chiedendo come risolvere l'ansia e l'ansia quindi in questo, con questa domanda viene formalizzata come se fosse un problema l'ansia da prestazione e vorrei che fosse chiaro invece che l'ansia è un'emozione sana l'ansia in tutti i contesti alcune volte è anche il metro del quanto ci teniamo a qualcosa quando non abbiamo abbastanza ansia a volte le cose prendiamo un po' sotto gamba mentre a volte quando se abbiamo troppa ansia, perché no? Le cose non riusciamo a farle come vorremmo, quindi c'è un giusto livello di questa emozione, ma come per tutte le emozioni, che non sono divise in positive e negative, sono solo emozioni, eventi naturali e transitori. E se togliamo l'ansia della sessualità, a volte la sessualità finisce per essere un po' meccanica, finisce per qualcosa poco partecipata, qualcosa che diventa impersonale come se appunto fosse un fare sesso con una persona qualunque, non con una persona a cui un po' ci si tiene. E il fatto che però ci sia questa ambiguità appunto, nel tema della sessualità non è casuale. Cioè, se andiamo a prendere due grandi autori no? come Master and Johnson, eh, loro a volte erano arrivati a un certo punto a pensare che l'ansia fosse al centro di tutta la difficoltà sessuale solo perché si manifestava in quasi tutte le difficoltà sessuali. Ma allo stesso tempo il fatto che ci sia un elemento non significa che sia la causa di tutto né che sia il problema da risolvere. Se stiamo su questo esempio di Master Johnson loro avevano una formazione prettamente medica e in questo senso è possibile che questo equivoco, che si traduce anche nella domanda che mi è arrivata, derivi da una confusione tra un modello strutturale, tipico della medicina, c'è cioè una causa, andiamo a affrontarla così si risolve il problema, e un modello invece funzionale che descrive molto meglio appunto quelli che sono i problemi psicologici, perché i disturbi sessuali sono tutti prettamente disturbi psicologici, tranne alcune eccezioni e che sono eccezioni con eh, specifica medica. Se parliamo infatti di ansia, non parliamo di battere l'ansia, non parliamo di gestire l'ansia in maniera aggressiva, non parliamo di evitarla, non parliamo di subirla, serve trovare un modo di convivere con l'ansia. Serve trovare un modo di dialogare con l'ansia, senza farsene condizionare, ma dialogandoci non tanto come se stessi dialogando con l'ansia di qualcun altro, dialogandoci in un modo personale, in maniera coerente con i propri valori in una maniera quindi funzionale. Si tratta di conoscere meglio se stessi per poter dialogare con se stessi in un modo più funzionale con le proprie emozioni che alla fine sono uno specchio delle nostre opinioni e che quindi è tanto importante imparare a conoscere per gestire le emozioni. Se poi qualcuno poi porta la domanda di un problema di ansia da prestazione nella sessualità e se andasse da un qualunque sessuologo, la prima cosa che il sessuologo le chiederebbe in questo caso è, sì ok ma il problema qual è? Perché alla fine ok c'è l'ansia, Alcune volte ci sono delle persone che parlano di ansia da prestazione e si stanno riferendo a un disturbo dell'erezione, altre volte si stanno riferendo a un disturbo del desiderio sessuale, altre volte invece si parla di un disturbo dell'orgasmo o magari di un disturbo del dolore genitopelvico, in altri casi si parla di una difficoltà di eiaculazione precoce. Le persone spesso parlano di ansia e la prestazione riferendosi a molteplici cose, finché non si va a capire poi, ma nella sessualità, che cosa succede, ci perdiamo un pezzo. E quello è il primo passaggio, iniziare a guardare concretamente il problema. E il problema probabilmente contiene una sfumatura d'ansia, un aspetto di paura nella sessualità, ma anche delle cose che rendono felici in maniera più o meno utile altre cose che rattristano, innescano la tristezza, altre cose che fanno arrabbiare, che disgustano e che stupiscono. C'è spazio per una grande varietà di emozioni esatto. nella sessualità. E la prima cosa da fare, quindi, è appunto guardare chiaramente il problema, andarlo a definire e poi trattarlo per quello che è. Un problema con tutto un funzionamento psicologico che probabilmente coinvolge anche l'ansia, da imparare a gestire per fare in modo che il problema sessuale non sia più un problema, in questo senso quindi quando poi non si riesce da soli a mettere a fuoco tutto questo, la prima cosa da fare è imparare a chiedere aiuto, che è il primo passo per migliorare.